Grazie, Presidente. Ho ascoltato con interesse, come al solito, del resto l'intervento del, del collega, perché eh, in realtà, beh, questo è anche giusto da una visione delle cose differenti, qualche inesattezza in quello che è stato detto c'è. Allora, si è parlato di non vedere delle novità, ma in realtà... Con questa amministrazione abbiamo una novità interessante da, da proporre. Noi i debiti fuori bilancio li paghiamo, questa è la prima, la prima cosa, eh, cosa importante. E dice bene quando afferma che questi debiti vengono da lontano. È vero, la stragrande maggioranza dei debiti fuori bilancio che sono passati prima nella Commissione che presiedo e poi in Aula sono debiti fuori bilancio che hanno genesi anche molto ehm, indietro nel tempo ricordo debiti fuori bilancio del 2008 2009, 2010 e il Movimento 5 Stelle al governo di questa città ha detto un'altra cosa giusta ha detto tantissime cose giuste il mio collega c'è dal 2000, da quattro anni, dal 2016 quindi evidentemente eh, sul su quanti debiti fuori bilancio fossero partiti prima e mai trattati anche su questo evidentemente qualcosa di buono abbiamo fatto e continuiamo a fare sì perché vede Presidente solo nella seduta nell'ordine dei lavori in questo ordine dei lavori abbiamo 18 proposte di debito, di debito fuori bilancio la commissione bilancio di cui il collega ovviamente è pregiato commissario, eh, da quando siamo in questa fase di emergenza sanitaria credo che abbia lavorato un centinaio di delibere di debiti fuori bilancio, quindi questo per, per dire che evidentemente c'è un'attività eh, pesante e credo che vada riconosciuto il fatto che tutti questi debiti fuori bilancio, che sono di varia natura, qui parliamo di un debito fuori bilancio per eh, una causa di lavoro, ce ne, sono, ce ne sono tante, ma ci sono debiti fuori bilancio per varie, varie casistiche. Alcune assolutamente nella, cioè il debito fuori bilancio, lo vorrei ricordare, è naturale, è una, un evento che accade, imprescindibile, perché che si verifica nel momento in cui per quanto si possano prevedere le spese, l'amministrazione deve far fronte a un imprevisto. Non, è, cioè, non va demonizzato il debito fuori bilancio in quanto, in quanto tale. Andrebbe demonizzato il fatto che un debito fuori bilancio venga riconosciuto dopo dieci anni. Questo sì. E che qualcuno, magari a fatica, sì, magari si poteva fare anche meglio, lo faccia, finalmente io direi che vada apprezzato e non criticato. Questo è il punto. Poi ce ne sono altri di debiti che invece potevano essere evitati, ne abbiamo visti tanti, ma non è un problema per attribuire responsabilità, non ci interessa. Quello che ci interessa innanzitutto è, levar, è riconoscere quanto dovuto a chi ha effettuato dei lavori Magari poi quei lavori non erano stati programmati, programmati bene, non erano stati gestiti nel pieno rispetto di quello che è il codice degli appalti, come spesso ci ricorda l'Oref quando andiamo ad affrontare queste, queste delibere. Però a questa amministrazione credo che vada riconosciuto il fatto che innanzitutto aziende che hanno effettuato lavori, cittadini che hanno avuto delle contestazioni con l'amministrazione, personali di Roma Capitale che ha dovuto sostenere un confronto con l'amministrazione per vedere riconosciuto un proprio diritto ecco che tutte queste persone oggi possano tra virgolette godere del riconoscimento di quelli che sono i fondi quindi denaro che eh, gli spetta io credo che questo sia un fatto, un fatto positivo, al di là delle critiche e del si poteva fare meglio, soprattutto perché eh, non sono eh, Perché dall'altra parte credo che questa amministrazione abbia messo in campo tutte le misure per poter ridurre drasticamente al... Eh, eh, sì, magari faccio un intervento più poi non, ovviamente non interverrò su tutti i debiti, e, eh, proprio per ehm, far sì che eh, queste, eh, diciamo, chi ha un diritto eh, riceva il giusto diciamo, eh, riconoscimento. Per cui, e eh, ovviamente sui debiti noi poi eh, annuncio che il Movimento 5 Stelle il gruppo voterà convintamente eh, sì per l'approvazione grazie